Nome. Vanessa Anastasia Quanti anni avete? Sette e mezzo Quattro Che scuola fate? Rodale, seconda B Asilo Cosa vi piace di più della scuola? Uh, giocare. giocare Qual è il vostro piatto preferito? carbonara! Qual è il vostro programma televisivo preferito? Io dopo l'aria. A me è Barbie. Qual è il tuo colore preferito? A me un... mi piace rosso, io la fuzziamo rosa. <ride> A me gialla, come vedete, il sparita. E poi, poi mi piace rosso e ti piace rosso. Cosa vorresti fare da grande? Io vorrei fare le bug, io e la dottretta la metto anche la metto poi qual è il vostro animale preferito? a me il gatto e il cane sono carini a me a me a me a me a me a piace di YouTube. A me E mi amenta Salice Babbi. A me piacciono i a, me... a me piace lagna ed i Perché vi piace fare i video su YouTube? Mi piace giocare, quindi da qua. Cosa vi piace fare nel tempo libero a parte fare i video su YouTube? Um, a me? Guardare i video su YouTube. A me mi piace la Babbie poi... e poi... Guardo i video delle babbie e poi io vado a giocare le bambini e è Sapete cantare? volta uh, il giro tondo si cazza così giro giro tondo gira il mondo patata, bocca per branca. tu da me che casa vai, io da te non voglio niente di scattini da beve mi congratulo con te, conto fino a tre uno, due, tre, ble Finita. sapete imitare il verso di un animale? io, il cane che fa boh, boh e poi il gatto che fa miau, e poi fa pure miau io invece sono bravissima a fare il gatto miau, miau. Qual è la vostra bibita preferita? La lanciata. La A me il latte e il Qual è il vostro sport preferito? Io A me piace la danza. A me il calcio. Qual è il vostro gioco preferito? una pezzella, giocare con mio fratello alla nata e poi giocare a mozza seca. cos'è per voi l'amicizia? ah per me l'amicizia è spettacolare Sì, cioè perché puoi giocare con gli altri amici invece che con quelli che mi piacciono. giocare all'assino con i miei amici chi è il vostro migliore amico? Bianca, Gaia, Teresa, Giulia, Sofia, una Martina, Giara, Santa Martina Se ti dovessi colorare i capelli, di quale colore li faresti? A me, a me, viola, nero, verde, azzurro, forse poi rosa, giallo, destra Dai, ai ah, no, arancioni e bianco. bianco <ride> preferite il mare o la montagna? Il mare, anche il mare perché bisogna fare e poi po' di l'acqua. Allora, la sabbia i tuoi piedi qua dentro e mi dà fastidio. Allora, il mare invece ho provato a fuoco. Allora, la montagna mi piace invece perché tu puoi fare un passo grande grande e lanciare le palle a tutti che vuoi. Anche ai cani. Mm. A me mi piace la mente. Dei giocare, fare una balla alzare, agli altri e ti <ride> va a fare però. Finita qui! Sì. Preferite il dolce o il salato? Il dolce, il gelato, quel cioccolato. Solo il cioccolato, e A Spesso me. Che mi piace il salato perché prima ci sono le patatine e quelli che dobbiamo a comprare. Ultima domanda. Amemi si dice o non si dice? No. Bene. No l'intervista doppia è finita un saluto a tutti ciao ciao e lasciate un bel like